Zombie Apocalypse, ciao a tutte e a tutti, allora, nuovo video vlog barro come state? Spero bene allora, buon anno a tutte e buon anno a tutti, dunque, allora, volevo prima per un video vlog ma non è stato possibile, oppure per meglio dire. Ehm, non c'era un'anima viva in giro per preparavo meglio così ma dalla parte è anche peggio così tipo così non si può eh, non me la sto sentita non sono più abituata come prima a fare video vlog li farò prossimamente in giro per casa ma in giro per la città non ce la faccio, non ce la posso fare non ho vergogna più che altro non sono più abituata come prima mi trovo anche gli occhiali perché mi fastidio, fastidio vabbè e niente, quindi non sono riuscita a fare questo video vlog e farò questo video vlog barra che diccio raccontandomi un po' dove sono stata. Allora sono andata a fare tante commissioni, e poi sono andata a, a fare la spesa e infine, infine ho fatto un video anche per voi stamattina presto dopo colazione. E, allora, mi ho fatto la mia bella skincare routine, ovvero non ho fatto la morning routine video, la sto facendo adesso con voi. E prima ho fatto un, appunto un video di make-up eh, di come mi, mi potete servire i prodotti, quanto mi piacciono i prodotti soprattutto. E mi sono toccata con questa palette dove, vabbè, ve l'ho fatto vedere nell'altro video, andate a vederla a vedere il video che vi linko non so se sinistra o destra ne parli più che sia a destra sì. link di scheda di informazione con questa palette qui Pret Rare non so se sia Pret Rare non lo so questa qua, è molto bella con questi eh, colori belli scargianti che mi piacciono da morire sono troppo belli tra l'altro ho notato che lì che mi sa che Scarlet Diva mi ha taggato quindi a presto farò un bel a presto, via presto lì, farò un bel video tag eh, dove eh, appunto l'emicita perché per, non so se il make up se, appunto beh, se no che cosa è il make up appunto eh, oddio che okay, ok nonostante le ho coperte vabbè e niente quindi ci tenevo a fare questo video tag e lo farò presto quindi a scarlete tipo non so come non mi ricordo il tuo nome vero però perdonami veramente perdonami di cuore ma non mi ricordo il tuo nome comunque niente a parte questo farò questo tag quindi aspetta questo aspettati questo video mio ehm e niente, eh, raga, io li ho capito perché non vedo una mazza comunque vabbè, niente, eh, sono andato un po' su e eh, vabbè quindi, cosa dirvi di bello che alla fin fine sto riuscendo a fare tanti video tag no, che dico, tanti video, vlog e riccio. Eh, è vero, mi dovrei preparare le cose prima di fare i video però ragazze, se me le preparo non, non, non so se sono spontanea o meno è originale quindi preferisco preferisco preparare le cose in un altro momento per fare altri tipi di video ma per questi voglio essere più scialla tranquilla, più scialla possibile sì vabbè ho detto questa cosa comunque ci siamo capite e ehm, bene, sì ragazze eh, ho deciso che questi video devono essere liberi di, di esprimersi quindi nulla era per dirvi semplicemente che mi eh, ho fatto la mia morning routine con i miei soldi prodotti. Devo ancora provare quel prodotto della Govi come, o Giovi, non so come si chiama, questo qua sarebbe dire aspettate un secondo, sarebbe questo qua, questo qui che non ricordo come si pronuncia, è della Michelle Munziker. E era questo era questo, come dire, questo flaconcino qua che a me non, non ho sentito nessuna recensione al, al, al fatto di questo prodotto. Lo vorrei provare, ma ho paura di rischiare quindi non lo so se provarlo o meno. Vi farò sapere il merito. Se eh, la, quando l'avrò provato lo proverò in diretta con voi, ma al momento lo provo quando eh, mi sarò decisa, appunto. Perché al momento non ho paura a voi a provarlo, non lo so perché, perché io a provare i prodotti che conosco bene mi ci trovo bene ma questo allora prima di tutto mi dicono che allora mi ha detto mia madrina di cresiva che è vegan sì e infatti qua va scritto sulla scatola che è vegan quert quert free dove c'è il coniglietto qua mi pare di sì no non vedo il coniglietto comunque fidatevi che pare che sia questi free non c'è neanche un coso per... ah, vero, adesso non ricordavo l'ho fatto vedere un video dei miei regali di Natale e c'è la pipettina di... per dosare il prodotto poi voi ve lo fermate oppure direttamente sul viso però io direi più sulle mani e poi sul viso sulle mani pulite ovviamente ragazzi, ragazzi, ragazzi. però questo è quanto e questa è sulla, sulla pipettina o come si chiama, non lo so comunque, eh, raga Sperando questo prodotto non mi faccia reazione allergica, ma ne dubito perché ho già avuto modo in passato di provare prodotti quirky free barra vegani e non mi hanno fatto niente. Ma non mi hanno fatto neanche questa che miracolo! Mi hanno solamente aspettate un attimo, che allora vi dicevo, non mi hanno fatto granché questi prodotti quirky free, però non mi hanno neanche. Mm, come si dice, non mi hanno neanche. Fatto chissà che, che beneficio, tutto lì, non c'è un pozzoletto. Questo boh, vabbè, niente. E nulla, ragazze. Eh, sì, alla fine ho voluto fare questo video vlog per raccontarvi della mia giornata. Oh, ho fatto il make up. Appunto, vi invito nuovamente in ad andare a vedere il video del make up. Il... Ho anche il video dei miei regali di compleanno, che è sempre nella scheda. Del nel compleanno. Il video dei miei regali di Natale. Scusate, metto il link nella scheda di informazione in alto a destra. E il video del blog. Che adesso non mi ricordo che titolo ho messo. Però andatelo a vedere tutti. Si va, vi invito. Non siete obbligati, ma si va. Io vi aspetto a commentare, a mettere anche solo un like, o un saluto, quello che volete voi e quindi oggi sono stata appunto a fare um, compere, a fare la spesa ho preso um, poche cose buone, solo roba di cibo e poi ovviamente eh, sono stata um, a farmi un giro cercando di capire se lo farò questo benedetto vlog o se volevo eh, solamente stare lì a fare una passeggiata, il fatto sta che non mi sono decisa perché mi sono ricordata che sono da un bel po', voi direte a cosa c'entra con quello che ci stai per dire? Aspettate, mi dico mi sono ricordata che sono da un bel po' senza fare video, vlog, eh, in, giro, in giro come una scema di fronte a un telefonino. Quindi ho detto: no, non me la sento. Meglio faccio videoblog che clicci in casa e buona lì perché non me la sento di fare videoblog in giro per il mio paese perché poi la gente mi prende per scemo, per strana. Vabbè, a certi youtuber oh, oh, no, a certi a tanti youtuber. noi youtuber ci, ci, ci pensano un po' come dei strani, però così e così, cioè, dobbiamo prendere. Riusciamo a ottenere le nostre stranezze, però YouTube YouTube e la vita reale è un'altra. Però, se uno ci vuole fare un video blog eh, che ne so, ispirata alla Sardegna, o che ne so, un video blog ispirata allo Stivale d'Italia, cioè all'Italia, ai post, i, i posti più belli d'Italia, non vedo perché non devi vloggare. Ah, a proposito, ci tengo. A, non, ho più, non ho più guardato video o almeno qualche volta il video, su, se, video di, del canale. Toujours Sardegna, o Sardegna è toujours qualcosa del genere. dovrei guardare quel video lì, perché sono troppo belli, sono ispirati proprio alla mia amata Sardegna, sono troppo belli dai. Dico così perché qualche volta ho avuto modo di guardarli, di vederli, sono meravigliosi. Ah, che bella che è il mare della Sardegna, ma cosa, cosa è di meraviglioso, troppo bello. Poi ragazze mie, che altro dire? Sì. Per non ripetere vi dico che stamattina ho usato l'acqua alle rose, so che lo so, conoscete già e poi ho, ho preso sempre la crema in tono, in, in, in, come si può dire, in, non in tono, si può dire in combo, allora, latte detergente, acqua alle rose e in combo con l'acqua, con latte detergente. Eh, crema alle rose in combo, e due hanno la stessa linea, lo stesso nome, quindi direi che quando mi devo depilare al mattino questo mento qua, il mento mio, <ride> eh, ho anche le sopracciglie e tutto il resto del viso, quando mi vado a risciacquare tutto dopo la depilazione con l'atea detergente, poi un po' di crema, abbondante crema rinasco, e bello, vorrei mettere anche l'acqua l'acqua termale che ovviamente ogni tanto vado a spruzzare non sempre, perché tante volte preferisco andare dritta a lavarmi la faccia e boh. comunque fa il buon effetto, perché un po' mi pizzica, ma dopo un po' mi lenisce tutto il viso e anche la zona depilata niente ragazzi, questo era tutto e, ah, ve lo vedere il mio abbigliamento, il mio abbigliamento è questo allora ho i miei pantaleggings e poi ho questa maglia qua barra maglietta fino a, al che toccano um, metà coscia e niente poi come um, vedete lì c'è la mia borsa, ho portato la mia borsa presso che è quella indispensabile quella borsa lì e basta ragazzi, questo è il mio trucco di oggi, ve lo faccio rivedere, anche se vabbè, vi tocca andare a vedere anche l'altro che ho fatto di video, li pubblicherò tutti oggi e, e basta. Niente, il prossimo video lo vedrete se non stasera, domani, e, e lo so, qualche amica si arrabbierà. Perché non ho, fatto il non ho fatto il video proprio alla lettera, proprio non un bel video, ma un video perfetto. Dovrò dirlo pubblicamente stavolta. Mi sa che le cose non mi se me riscrivo non mi scrivo per niente. Perché voi direte in che senso non ti riscrivi le, le cose? Nel senso che per scriverle, eh, preferisco parlare a braccio è vero, mi devo decidere. O mi scrivo le cose per YouTube per, per, per poter parlare bene, oppure vado a braccio tra le due ho deciso che faccio video così tanto per cioè vado a braccio perché a scrivermi lì, non ho idea di come farlo quindi niente preferisco andare a braccio è vero poi non ti lamentare che non hai viso alle iscritti pazienza ragazze anche se non ho viso alle iscritti crescerò a ah, formica a formica piano piano però almeno arrivo a, uh, a scrivermi a scrivermi sì ciao appellare abbraccio sì vedete che ogni tanto mi papino ma fa niente ragazzi io proprio so essere, essere spontanea che eh, andare lì eh, e rovinare il video senza anche se faccio troppi giri di parole scusate se mi gesticolo tanto ma sapete che mio mi piace gesticolare <ride> a parte che c'è gente che si tocca i capelli in continuazione se li sistema, se li gira, se li fa coso però i capelli sono ricci miei, sono afro, però mi piacciono voi direte perché sei africana, ma che state a dire che non sono africana sono italo-americana, però ho tante origini che non mi sto qua di perché tanto se volete vedere il Droma Life, ve lo linko sempre qui sotto, nelle schede di informazione. Ok? Ciao ragazze! A presto! E perché no? Mettete un bel like di supporto. Ah, a proposito, come abbigliamento che vi ho fatto vedere prima, che vi ho indicato prima, è le mie stivali di Envalsoft Soft. Ciao! Mettete un bel like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao! presto, ragazze! Ciao ciao!